Ciao curiosi e benvenuti alle chicche di SOS Computer tenute dal vostro Gio Steaddo carissimo. Oggi voglio farvi vedere una specie di bug che c'è sul browser Chrome, che ricordiamo uno dei più usati sul pianeta. Ora, questo per Google pare non essere un problema, eppure potrebbe esserlo secondo alcuni scenari del tipo di ingegneria sociale, cioè carpire la fiducia di un utente. Dare il computer in mano e con questo potremo scoprire le password che ci sono nel browser senza dover immettere la password di accesso al sistema operativo come Chrome chiede, dandoci l'illusione di tenere le nostre password al sicuro. Cosa può accadere in questo scenario? Può accadere che vengo a scoprire la logica di creazione delle password di un utente entry level che può essere una data di nascita, sicuramente la userà per tutti gli altri siti, eh, usa delle maiuscole, usa solamente minuscole, usa una password alfanumerica, usa dei caratteri speciali, cioè non è un problema, non lo so, per me secondo me lo è e molto per questo consiglio a tutti innanzitutto dove è possibile di autorizzare la, il login a due fattori ovvero tu metti una password in un sito dove devi entrare ti arriva un codice sms o quant'altro a un tuo device immetti quel codice e puoi passare così chiunque venga a conoscenza delle vostre password non potrà mai comunque connettersi ma andiamo un attimo a vedere come si fa. Ok, ora mi trovo sul mio computer con Chrome aperto. Ovviamente ho tutte le mie password salvate. Se andiamo a vedere su le password, impostazioni, password. Se io voglio sapere una qualsiasi password mia, schiaccio qua, mostra password e mi chiede la password generale dell'account che ovviamente, non essendo nel caso il mio computer, io non dovrei sapere ma cosa succede? ho aperto un account su un sito che bla bla bla, gestisco e vediamo qua, nome utente e password, cosa facciamo? andiamo a cliccare F12 oppure tasto destro, ispeziona e si apre la console di Chrome Clicchiamo il quadratino dell'ispettore andiamo su Chrome password e noi vediamo qua il nome utente, Chrome password Cosa succede se vado a cliccare anche su password Ecco qua la password Google fail Non solo, ma se cambiamo il tipo di input da password e scriviamo text e schiacciamo enter là, appare la password non è un problema?